Di buonasera e buonanotte. Stiamo facendo quella tantissima missione che stiamo rimandando da troppo tempo. Il dannato Corruption È l'ora di farlo fuori. E seguiteci dopo la sigla. Allora, dove eravamo rimasti? Ho un sacco indietro. Già. Allora. Tu avevi Rapid Clearance da fare. Confirming target. Oh. Non me la devi sbagliare però. Allora, riprendiamo un po' di passi che avevo lasciato. Allora, l'ideale sarebbe tentare di paralizzare quello là. Però questo Venomous Mirmidon non può essere lasciato. Allora, adesso ci tu va. Tu puoi metterti intanto di qua. beccherai mai baby face andiamo a portarsela a casa eh. non potete attaccarlo È beccato? No, eh. Non lo puoi far fuori, ma il pericolo maggiore è questo qua. non può più fare niente lupano intanto può mm. stare attento lupano perché poi Dopo non puoi spostarti da qua. Oh cazzo, questo è un problema. Overwatch su quello Mettiamo un altro colpettino per essere sicuri. E questo viene a casa con noi. Tu! Torso, mi raccomando. Oh. Non il massimo. Sniper Mutoid. È tutto nelle tue mani per questo contro questo Venomus Myrmidon. Senti che questo può arrivare al turno dopo, Ma non fare tanto il galletto, allora Qbert può iniziare a muoversi verso il centro. Si porta in saccoccio un altro iconoclast. E ci facciamo un bel overwatch qua, che non si so sa mai. Anche tu puoi fare un bel overwatch. Mm, Iniziamo a muovervi avanti. E teniamo conto che qua c'è un altro assalto che deve essere liberato eh? andiamo a minacciarlo un po'! Tu hai già sparato! Uh, Fine al turno! Che fastidio questo, queste cose! Eccolo qua! Pessimo. Cosa possiamo ingannarla a prendere? dai, fallo fuori allora questa Medikit, sì intanto adesso andiamo a prenderlo e lo liberiamo. Sarebbe piaciuto che devi curasse, ma vabbè. E tentare di paralizzare anche questa, 7, 14, 21, 3 colpi di pistola. Allora dobbiamo iniziare a minacciare di qua. Mi riesce a farmi fuori quel. Allora, tu intanto muoviti vic più vicino. Sì, lo so, lo so, l'hai terrorizzato prima. Non lo prenderai mai, ma... Beh dai, non male, eh. 15 di veleno, non vale. Vediamo un bel salvataggio, va? Adesso mi costano un casino. Tu hai già mosso. Che quello deve muoversi quindi, prossimo turno lo facciamo saltare. Sniper, è arrivato per dare il momento di vedere che cosa c'è qua dentro. un po' più avanti, tu non puoi fare nulla, tu hai già mosso, abbiamo appena liberato, appena liberato e te è appena preso una botta terribile. Ah, ya yeah. Vale bueno, Dentro las Dentro la Hmm Sì certo, però... Dobbiamo trovare un modo per caricarlo. Ottima mossa. Cioè che tutti curi. Vai al riparo. E sarà Babyface a far fuori questo qua. Perché paralizzarlo non ce la facciamo, eh? Ce la faremo, ma non adesso. L'ho già sparato. Tu sei giusto un passo indietro dal colpirlo. Andiamo a vedere di qua. Molto bene. Il fatto che sia dentro una statua non mi fa presagire nulla di buono. Non fare così, eh? il medikit l'hai usato per quella torre là. Adesso è un assalto azzoppato, quindi poco utile. Tu invece sei un assalto bello fresco in forma e quindi te ne vai. Oh, quindi il babyface può... Iniziare a pensare a... Un calma ed eleganza indietregge leggermente. Perché qui arriveranno... 350.000 bestiacce mossa rischiosa ma do no, non ha nulla da fare a quella parte ci hanno beccato Perlomeno quello è rimasto impiccicato dalla GU. No! Secondo pen, ma io voglio informazioni sul Minefragger. Per un turno. Non gli fa proprio danni questa roba non mi piace sta roba intanto distroiamoli un po'. Gran bel tiro. Adesso però lui è appiccicato. Don Abbondio, vai avanti che adesso dobbiamo dargli un po' di carica a questi ragazzi eh c'è un altro vermicello, qua ci sono due. tre vermicelli tutti in alto sti vermicelli. La matrice vai un po' più avanti. Hubert. C'è delle voragine qua, qua continuano ad arrivarmi giù la groba dal tetto. ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare, dobbiamo prima fermarli. Quando saremo sicuri che roba giù dal tetto non ne viene più? Questo è il mio? Ah! Ho fatto non solo mia? Ma dai, ma non è possibile! Possiamo solo aspettare. Possiamo solo aspettare. Ma non sono messo neanche malissimo. Un di meno, mancato. 180 di acido. Uh. Praticamente sei nudo, sei senza corazza. Beh! Vediamo se riusciamo a fare... Jet jump... In un punto in cui riusciamo a vedere quel, best, quel bestione. Oh, sì, ma è stato un pessimo punto questo qua. È stato veramente un pessimo punto. Qua c'è questo cavolo di acid worm. Eh, ma magari riusciamo a farlo fuori con uh, il nostro amico Sniper Mutoid. Bravissimo, ce lo portiamo a casa, bravissimo. Beh, e ora è tempo di invadere. salta fuori in fireworm e mi fa un fondo di più che fa provincia vai Qbert potreste essere il primo per ora no però prossimo turno iniziamo a fargli seriamente male quell'affare il prossimo turno deve saltare Vai, vai. Corri, corri. Yeah. Anche tu ho zoppato, ma... Moversi. Oh yeah. Iniziamo a targeting. Mi deve ridurre l'armatura di quella faradina. Eh? Nessuno che fa armor break. Eh? Quelli intorni. Tu potresti fare armor break. Tu apri le danze. Abbiamo 50 di veleno, 310. Ci mettiamo un po' di più. Questa ci, ci serve portarlo a casa. Vai, vai, vai, iniziamo a fargli il malissimo con l'affare. 270. Mm -hmm. Pensar pensarci prima, devo pensarci prima. Intanto spostati, perché non sei messo bene. Mannaggia, il prossimo turno dobbiamo farlo fuori. Vai lavatrice. Buttati dentro, anche tu non la mischia. Tutti hanno mosso, tranne Cubart. Hubert a dargli il colpo di grazia. adesso mancherà, ci sarà un malfunzionamento sicuro. Anche se facciamo qui che comunque non ne abbiamo abbastanza. Ottanta. 87 Uia, che botta di vita, troppo vicini. No. È una pessima mossa. Pessima mossa. Allora, chi è quello che ha... Tu mi sembra che non hai Rapid Clearance. Tu puoi ucciderlo. Ci ha sterminato tutti nell'ultima po'. Per dare la donna Bondi è l'unico che doveva colpirlo. Vabbè, pazienza. vabbè mm. una puntata intera sulla missione. però almeno ci siamo levati di torno con la dannatissima base non granché come Oh, siamo tornati a essere ma questo pote poteva essere peggio anche eh? oh, Tu intanto hai bisogno di una cura grazie Vediamo cosa ci dice Yugothian Entity, almeno, prima di salutare la missione. Ciao è quasi pronto. Echo. Finally, we knew our enemy. The Pandora virus was only a tool. It was the hand that wielded it that truly mattered. The creature we came to call the Ugothian entity. It was old, perhaps older than the solar system itself. On Ugoth, the ninth planet, it lay waiting. For thousands of years, it slept in the outer darkness. But when Yugoth's orbit approached the Earth, it expelled the seeds of our destruction. Its mind reached out, haunting our dreams, infesting our stories. Its ultimate purpose was to transform our world into its own, to recreate whatever long-lost abyss it had come from. Its creatures were already assembling a new body it could inhabit, and when they were done, When the Bene, almeno conosciamo il nostro nemico adesso. Tutti si odiano un po' di più. Molto bene. Intanto possiamo fare un po' di ricerche a casaccio. Guru Mentre state per essere massacrati, date... facciamo un po' di scambio, va? Johnson Godoy Dai, tanto un technician, ma non credo neanche che mi, tu, mi possa servire mai invece eri un navy, no un assalto con biochemist, far farsighted questo è tu sei già un po' più utile Sei già un po' più utile. Abbiamo abbastanza attrezzature da fare le nuove affari robotici. <coughs> Torso, no, lui ha bisogno di un... Sta sul cocù delle le montagne a sparare Aprivo il power, grazie e bisogna i pantaloni che non siano questi, che diano velocità ma non ce ne sono Eh, con rocket leap magari è una combo un po' strana, eh? Però... Che può stare. Tu hai bisogno di diventare doppia classe con un assalto. Dipinto con Dash. e dare il gioco Non dà una stella, non Un ha armatura Vabbè, ragazzi, va bene anche così, eh. Quindi direi che salviamo. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, statemi bene.